salve cari amiche ed amici spero vi incontriate bene qui ci incontriamo per un nuovo tutorial su un vecchio argomento di idraulica cassareccia infatti il 13 febbraio del 2014 ho fatto un video tutorial di idraulica casareccia come eh, sturare e pulire il lavabo lavavo e eh, poi avrei voluto fare un altro video visto il successo che ha avuto ma mi sono sempre dedicato a trattare altri argomenti postergando la realizzazione di un altro video ma dato che periodicamente ogni tanto ricevo dei commentari dei like delle visioni delle visualizzazioni favorevoli esempio mi hanno scritto dei commentari professionisti, i professionisti idraulici, eh, persone che per professione stappano i lavandini mh, e tutto il resto. Allora, visto il numero di commentari positivi, il numero di like, il numero di commentari, eh, a distanza di così tanto tempo, a distanza più o meno di tre anni e mezzo, tre anni. Tre anni e mezzo, insomma, febbraio 13. Febbraio adesso abbiamo già passato la metà dell'anno, quasi e ho deciso di fare eh, un altro video tutorial su come poter stappare il lavandino e pulirlo. Perché veramente vedo che io, questo tutorial, lo avrei voluto fare contemporaneamente all'altro video, ma vedo che c'è così tanto interesse per questo video. Che voglio proporre un metodo alternativo tanto per soddisfare le persone che sono rimaste insoddisfatte dal metodo che ho proposto nel mio ultimo tutorial di idraulica domestica tanto per eh, dare una proposta alternativa alle persone eh, invece che mi hanno detto che il sistema gli ha funzionato o che comunque gli è piaciuto il video quindi tanto per i critici favorevoli o contrari al video io darò questo altro metodo che, eh, che forse troverà altri critici, altri recensori critici o altre persone favorevoli. Lascia a voi eh, la sentenza, eh, mi raccomando, qualsiasi eh, commentario sarà ben visto. L'importante è che non sia uno sfogo di. di irrazionale sulla, sulla mia persona poi che il video vi piacciono e lo commentiate favorevole o contrariamente io eh, ecco filtro i commentari peggiori ma i commentari critici e costruttivi eh, li, eh, li faccio passare quindi adesso cambierò di mano perché già mi sto stancando e passiamo al video perché se no la facciamo troppo larga nella, nella prefazione quindi 3 2 1 ciao tema del giorno Diciamo subito che andiamo ad utilizzare un processo chimico. Questo metodo si avvale, eh, io impiego aceto di alcol, può anche essere di uva, di vino, e bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio, e ne metto poco, perché per farvi capire come funziona ma potrebbe essere questa vaschetta piena io ne metto poca utilizzo il cucchiaino per spingere la soluzione nel lavabo adesso il lavabo è inutile che lo riempiamo d'acqua prima di tutto perché questo va fatto senza acqua mi immagino che il problema sarà per quelli che hanno il lavabo intassato pieno d'acqua e quindi che magari dal buco eh, che serve per non fare straipare st st st st st st st st il lavandino, si potrebbe introdurre il bicarbonato e l'aceto per cercare di provocare una reazione a livello della piletta, eh, mm -hmm. però eh, sarebbe meglio farlo così a secco. Ecco adesso metto questo breve video per spiegare a tutte e tutti voi che mi eh, commentate nel video precedente di come eh, sta sturare un lavandino eh, perché non, eh, non pulisco il sifone perché il costruttore in questo appartamento ha messo un tubo come potete vedere perché molti eh, giustamente mi domandano ma perché non pulisci il sifone che già una, una vite apposta che si, si, si apre e tu basta che nel buco infili un cavetto di ferro per lavare eh, tutto lo sporco. Addirittura appendo l'acqua si sciacqua. Ecco, io non lo posso fare perché il costruttore ci ha messo questo tubo nell'appartamento. Nell Quindi eh, adesso sapete una volta per tutte. Eh, qual è l'arcano che si nasconde nel mio metodo per sturare il lavabo smontando la piletta perché eh, come potete vedere fra l'altro il tubo eh, il costruttore ha avuto la grazia e l'idraulico che lavorava per lui di metterlo per mia disgrazia murato alla parete quindi io non posso staccare come qualcuno mi ha suggerito l'altra estremità del tubo perché dovrei smontarlo proprio dalla parete? Magari col rischio che si rompe eh, il tubo che sta murato nella parete, quindi è tutto un lavoro di merda che hanno fatto gente. Adesso, magari, ho detto una parolaccia. YouTube non mi monetizza il video, però andava detta. E, quindi, come potete vedere, il tubo è ammurato nella parete e l'unica forma di... visto che io non ho soldi sono disoccupato di pulire il lavabo sarebbe smontare la piletta non ho denaro per fare il lavoro di sostituire il tubo magari anche che ha murato nel muro dentro e sostituire il muro il tubo esterno e mettergli ehm, il sifone o qualche altra cosa del genere non ho soldi e queste sono cose della vita che ci posso fare io ho proposto un metodo alternativo nel video precedente, adesso ne propongo un altro. Il seguente metodo è meno invasivo che smontare la piletta, però implica una reazione chimica che sprigiona gas e vapore e quindi anche calore. Per quello, magari un utilizzo razionale misurato del bicarbonato e dell'aceto di alcol o di vino può servire a mantenere controllato eh, la reazione chimica. Altrimenti, si sprigiona troppo calore. Magari, se gli metti mezzo chilo di bicarbonato e due litri di aceto contemporaneamente, puoi sciogliere magari il tubo, non so, una cosa del genere. Poi devi stare in un ambiente nel quale i vapori non si. Eh, Condensino troppo, ma passiamo al video. Fase numero 1. Prendiamo il nostro bicarbonato e lo mettiamo nella piletta. Cerchiamo di farlo passare attraverso i forellini. Chiaramente non entrerà tutto ma noi abbiamo il nostro bel cucchiaino e cerchiamo di versarlo tutto dentro perché se ci sarà un'ostruzione organica mugre chiaramente questo sistema non va bene se ci è finito del materiale inorganico la reazione deve venire dentro possiamo anche mettere nel forellino del livello che mantiene il livello dell'acqua del bicarbonato che non riusciamo a, a mettere nella piletta però come potete vedere vi entra abbastanza bene ho messo quasi tutto dentro sono rimasti dei granellini vaschetta vuota adesso passiamo alla fase 2 versare nella piletta e nel foro di scarico l'aceto di alcol di vino come si vede ha fatto la sua reazione cioè non si non si vede proprio molto perché era stappato il lavabo ma Si sente che ha fatto schiuma io vi assicuro che l'ho fatto circa questo procedimento con aceto di alcol e bicarbonato non so se eh, un anno o due anni fa da allora non mi si è più stappato quindi quando l'ho fatto è uscita la schiuma che faceva spavento, e ho usato certo molto più bicarbonato perché era veramente tappato. Il lavabo si è, eh, diciamo, l'acqua si è drenata da sola. Dopo un minuto eh, era veramente tappatissimo. Allora che ho fatto? Ho messo un'intera vaschetta così di bicarbonato. Ci sono stato parecchio tempo infilandola dentro la piletta ho messo un'intera vaschetta così anzi mi sembra che ho messo un intero bicchiere di aceto ha fatto una schiuma che veramente sembrava togliere tutte le scorie da dentro poi ho fatto ho fatto correre l'acqua visto che il materiale organico il bicarbonato e l'aceto lo sciolgono tutti i sedimenti tutte le cose e allora non c'è stato nessun problema perché si è stappato proprio eh, ho aperto ho messo il tappo ho riempito il lavabo di acqua calda non troppo calda e, e si è andato via come se non è, eh, avesse, eh, fosse esistito nulla liscio come l'olio proprio anzi più liscio dell'olio liscio come l'acqua come l'acqua senza gas e poi ho aperto la, il rubinetto del lavabo l'acqua correva veramente se ne andava neanche eh, si soffermava intorno alla piletta un po come succede di solito quando l'acqua scorre molto abbondante sembrava veramente una voragine che si eh, succhiava l'acqua è stata una cosa incredibile E da allora non mi si è più tappato io infatti dicevo aspetto a fare eh, questo tutorial quando mi si tappa di nuovo così si può verificare l'efficacia del metodo Invece, fino adesso non mi si è più tappato. Io dico che forse mi è successo che mi si è ritappato nel 2015, eh, non so in che mese, e quindi forse è durato questo processo senza tapparsi di nuovo più di due anni. Dicono che il bicarbonato è disinfettante e che eh, l'aceto brucia eh, tutto ciò che è fatto di grasso. Quindi può darsi che eh, fra i due componenti abbiano fatto una reazione che ha anche disinfettato la tubatura e la piletta per cui eh, poi mi raccomando dopo un certo tempo fate scorrere dell'acqua perché eh, per, per proteggere anche i materiali di plastica eh, cioè ai eh, pochi minuti aprite il rubinetto per, eh, perché se no ecco troppo acido come cantava la squillo acido acido ecco troppo acido poi finisci come Jimi Hendrix per cui adesso indie e per cui apriamo e vedete che scorre benissimo vabbè che non aveva grandi problemi però anche fare questo preventivamente aiuta Ecco dopo qualche minuto se voi avete il lavandino intassato sciacquate perché, se no, le, quelle che si risentono di più sono le guarnizioni di plastico da questo metodo. Allora, qui, ancora una volta, il vostro Sant'Enchan che vi ringrazia dei commentari delle visioni e. Dei like al mio video tutorial precedente come stappare il lavabo di casa? Presentandovi un video che avrebbe voluto fare. Sant'Enchan già nel 2014, poco dopo aver fatto il video anteriormente menzionato, questa sarà l'edizione numero 2, purtroppo la presento a distanza di tre anni e mezzo. Eh, mi dispiace, ma appena avrò alcuna idea! su come stappare il lavandino ve lo farò sapere continuate a seguirmi eh, commentate anche questo video come avete fatto con l'anteriore compartitelo se vi è stato utile e eh, dategli like eh, aiutate e sostenete il mio canale eh, io devo ricorrere a questi metodi artigianali per stappare il lavabo avrei voluto farvi anche un video su come stappare il bidet e il cesso il cesso già l'ho fatto mi sembra non so però eh, sono disoccupato, quindi devo ricorrere a questi metodi artigianali. E fare dei video mi aiuta a compartire con tutti e tutti voi quei metodi che si devono realizzare, perché a volte eh, molti mi hanno commentato perché non chiami un idraulico, un professionista? Per la tua macchina, che fai? La ripari da te o la porti dal meccanico? Ebbene, eh, se ci avessi una macchina, la riparerei io, non perché non voglio dargli il lavoro al meccanico ma perché non lo lavoro io eh, quindi già è tanto che ci avessi una macchina ma non ce l'avetti perché disoccupato sono allora io eh, la macchina non me la posso riparare perché proprio non ce l'ho né per conto mio né dal meccanico allora che dire perché non chiamo un idraulico perché sono disoccupato solo per stare una sturare un lavandino se avessi lavoro lo chiamerei, così darei lavoro anche un'altra persona. O, se naturalmente diventassi uno youtuber con molte visioni, allora chiamerei eh, un idraulico e farei fare tutto un lavoro nuovo, mettere il gruppo nuovo, rubinetti nuovi, tutto nuovo. Anzi, vi dirò di più: me ne andrei via da questo cesso, che è un cesso da questo appartamento che è anche un cesso e me ne andrei a una villa alloggiata e lì sì che darei tanto lavoro all'idraulico perché farei dei bagni panoramici ma ancora youtube non mi ha fatto diventare ricco come canta come canta dado youtube mi ha fatto ricco è un video molto divertente una parodia sugli youtuber che vogliono diventare ricchi Youtuber Ma arricchito un qualcosa del genere. A me ancora, Youtuber non mi ha arricchito. Eh, se volete che io dia lavoro a degli idraulici, eh, diffondete tutti i miei video, allora magari arriverò a avere un buon soldo e vi prometto che farò il mio primo video tutorial filmando un professionista, un esperto in sturare lavabi, un idraulico, eh, un, un fontanaio. Però per il momento. Ecco, non ho soldi. Ecco, appena avrò che YouTube mi paga come eh, avrò ottenuto che YouTube mi paghi come un, un soldo uno stipendio, darò lavoro, darò impiego un idraulico a casa mia perché magari avrò anche cambiato casa. Quindi compartite i video e io darò eh, darò lavoro a un idraulico. Sto così oggi un po' sarà il caldo. Eh, però mi sono voluto vestire bene per il mio pubblico che mi segue sempre tanto. Allora, dopo mi vado a cambiare. Eh, se mi date lavoro compartendo i miei video e YouTube mi darà qualcosa, io vi prometto che cambio casa e do lavoro a un idraulico con un buon stipendio. Eh, per intanto sono disoccupato, devo fare da me. Quindi vi ringrazio a tutte e a tutti voi di Seguirmi di comprendermi eh, di commentarmi, eh, dite quello che volete I, le cose più volgari le filtro. Le altre no, come ho sempre fatto. Iscrivetevi al canale e eh, fate clic nella campanella per avere aggiornamenti. Io parlo un po' di tutto, ma voi lo vedrete esplorando i video nel mio canale. Un saluto, un forte abbraccio. Al vostro Sant'Engian. Ciao!